realizzo questo brevissimo video tutorial a favore di quelle persone che hanno già deciso eh, o hanno già acquistato o intendono acquistare il fiber control il primo estrattore al mondo capace di regolare il quantitativo di fibra in uscita dal, dai succhi eh, non più attraverso un cambio di filtri interno come accade in tutti gli altri estrattori ma attraverso un sistema esterno di eh, controllo che semplifica le operazioni noi sappiamo eh, che appunto Oggi tutti gli estrattori al mondo contengono almeno tre elementi interno, fra cui, interni, fra cui la coclea, il filtro e il cestello. Uh, questa, uh, questi tre componenti nel Fiber Control, così come in essenza e in giù espresso i tre prodotti di sicuri, sono condensati in un unico elemento interno. L'ulteriore innovazione con il Fiber Control è che in realtà... Quando eh, vogliamo cambiare il tipo, la densità di fibra nel succo non cambiamo più il filtro interno come accade invece ancora oggi negli altri estrattori ma appunto attraverso la regolazione esterna con questo, con questo controller. Come funziona il controller? Vado abbastanza veloce perché è, è semplice da usare ma eh, bisogna avere questa accortezza. Quando lo inseriamo dobbiamo far allineare sostanzialmente questo mirino che vedete all'esterno è una canaletta interna, eccola qui. Allora, a questo punto, quando lo inseriamo eh, semplicemente avremo accortezza di farlo in verticale. Vedete il sistema va dentro e si crea eh, lo scatto giusto per poter cominciare a regolare le fibre. In questo caso, vedete se io metto su normal, ottengo appunto un succo con densità di fibra eh, normale, comunque un succo più liscio, quando invece eh, giro dall'altra parte e vado su appunto in questo caso è identificato come more pulp o comunque eh, più fibra sempre allineando gli elementi ottengo appunto più fibra nei succhi che preparo questo sia per eh, chi appunto ha necessità e gusti diversi sia perché eh, possiamo realizzare con questi controlli diversi tipi di eh, estratti piuttosto che smoothies piuttosto che sorbetti o gelati tenendo presente che il fiber control riesce a lavorare anche appunto per il tipo di motore che ha anche il, il, il ghiaccio, ma mi fermo qui, la cosa più importante che volevo spiegarvi appunto è come inserire questo, uh, questo sistema e come regolarlo in modo da fare realmente questo cambio di densità.